Care amiche ed amici, ho saputo proprio oggi ci sono stati dei riscontri nelle università nordamericane, se no non se ne parlerebbe da nessuna parte, se fossero stati dei riscontri ottenuti nelle università italiane a chi avrebbe fregato, invece lo hanno scoperto loro in Nord America. Già da giorni si parla di questo Zika, Zika di qua, Zika di là, in Brasile stanno in allerta nazionale. Si è dichiarato epidemico il Zika in Brasile e in tutta America Latina. Ma adesso c'è la novità. Innanzitutto che si può trasmettere per vie sessuali. E quindi eh, se scopate con qualcuno infetto da Zika, vi ammalate, vi azzeccate lo Zika, capito no? Poi che la uh, Mondiale della Sanità OMS ha dichiarato ormai che lo Zika è pandemico, cioè si sta diffondendo in tutto il mondo e tutti hanno paura perché soprattutto colpisce le donne incinta e i loro feti che nascono encefalitici. Cioè con un cervello molto più piccolo di quello che dovrebbe essere ed addirittura con una testa molto più piccola del normale. Adesso dico eh, con tutto quello che dobbiamo affrontare quotidianamente in Europa, il fatto che abbiano denunciato nuovi casi eh, di Zika anche in Europa ed anche e soprattutto in Italia, ci lascia molto contenti perché eh, una pandemia mondiale di zika era proprio l'ultima cosa che ci mancava. Però evidentemente non è mai abbastanza quello che, che si può avere e quindi già che stiamo nella merda approfittiamone e annaspiamo, eh, mettiamoci a nuotare tanto che cambia, la politica è una merda, eh, tutti i partiti politici ci hanno deluso, l'economia è una merda perché i nostri soldi già valgono meno e non ci bastano, il calcio è una merda, lo sport perché è una droga per il popolo, la tele è una merda, adesso ci dicono è molto più facile pagare il canone perché costa di meno e poi già viene con la bolletta elettrica e se io la tele non ce l'ho devo lo stesso pagare il canone perché c'è il servizio elettrico allora che fare taglio la connessione dell'elettricità per non pagare il canone perché se io la tele non ce l'ho ma c'ho una connessione di energia elettrica pago lo stesso il canone prima era ingiusto pagare il canone ma lo pagavi per avere l'apparato televisivo adesso continua a essere più ingiusto perché paghi il canone a prescindere di avere la tele paghi il canone per avere il servizio elettrico quindi è una cosa assurda che non si riesce a capire io pago il canone non perché vedo la tele ma perché ho l'energia elettrica in casa e se la tele non ce l'ho lo pago uguale poi questa faccenda degli immigranti del terrorismo e tutte queste cose qua e gli incidenti stradali le droghe tutto quello che già avevamo ma no ci si mette anche lo zika del cazzo veramente adesso spero di stare al completo che non mi arrivi qualche altra cosa anche se dicono che ci sarà una prossima pandemia sempre grazie all'aeros aegyptis che sarebbe il moscerino che trasporta queste pestilenze per il mondo che ci sarà prossimamente un'epidemia e una pandemia di eh, dengue ed anche di una che mi sono scordato che ce l'avevo adesso qua in mente Ah, il chikungunya ecco ancora ci manca una pandemia mondiale di chikungunya e un'altra pandemia mondiale di dengue ma intanto già ci abbiamo lo zika e quindi che dire noi una volta ci avevamo un grande attore che era vittorio de zika adesso invece ci abbiamo lo zika che non è nessun attore, un moscerino che ti ammazza. Vabbè, eh, niente, questa era la mia ansia, la mia preoccupazione eh, sullo zico. E i nostri politici che faranno? Le nostre strutture sanitarie per evitare il contagio, per evitare che la gente muoia di zika, per evitare tutta questa microcefalia che nascono non solo con cervello molto ridotto, ma addirittura con cappuccia molto piccola ai neonati, è veramente una cosa mostruosa. Una cosa, stile aliens. Però vabbè, ho già fatto sei minuti. Spero che tutte e tutti voi stiate bene. Gli ascolti ultimamente sono aumentati di migliaia, poi si sono ridotti a zero. Io non me lo so spiegare. Sto fatto come mai, dopo mesi e mesi che nessuno mi ascoltava, gli ascolti sono schizzati a da 14 13 o 12.000 ascolti che erano della stazione radio sono schizzati a 17.000 e poi per giorni zero silenzio più assoluto nessuno mi ha più ascoltato non riesco a decifrare questo comunque grazie per ascoltarmi quando volete come volete io sono il vostro Sant'Enchan. E vi lascio tanto a mia disposizione c'è ancora sette ore gratuite cioè presa poco 14 episodi di mezz'ora però conto di farli più corti perché così parlerò di tante altre cose parlerò di tante altre cose invece di parlare di una cosa in mezz'ora beh arrivederci e grazie di avermi seguito ciao